Abbiamo ospite in collegamento telefonico con noi, l'assessora a Roma Semplice, Flavia Marzano, a cui do il ben ritrovato qui su Radio Roma Capitale. Buongiorno, assessora. Buongiorno a voi. Allora, da ieri è navigabile il prototipo del nuovo sistema unico di segnalazione del Comune di Roma. Quali sono le caratteristiche di questa nuova piattaforma e quali i principali obiettivi? Allora partiamo dagli obiettivi, l'obiettivo è di avere un punto unico, un sistema unico dove il cittadino che vuole fare delle segnalazioni possa andare e essere poi smistato nella, nella direzione giusta anziché doversi andare a cercare eh, i, i dieci punti diversi dove si può fare una segnalazione quindi questo è il primo obiettivo. L'obiettivo invece di questo prototipo è di, l'abbiamo messo in piedi non, non è completo, appunto è un prototipo, ci sono alcuni termini ma non sono tutti termini ricercabili però l'obiettivo è proprio quello invece di chiedere ai cittadini quanto è fruibile che ci aiutino a renderlo più facile, più comprensibile, più, più intuitivo quindi è un prototipo che mette insieme per ora io segnalo e il sistema di segnalazione dei reclami permette già eh, di, di far capire a che punto è la mia segnalazione, ovvero registrata eh, operativa, ci stanno lavorando conclusa, permette anche di sapere qual è la struttura che se ne occuperà, quindi è il dipartimento A anziché B e, e, e quindi questo diciamo fondamentalmente il nostro obiettivo è avere un feedback una, una risposta dai cittadini che si dicono è facile, è difficile questo non ho capito, questo sarebbe meglio scriverlo così anziché cosa infatti c'è anche poi un questionario eh, che, due minuti di questionario non molto di più che permettono proprio di dire questo la segnalazione funziona fondamentalmente così io apro da, da la pagina mi dice che cosa voglio segnalare inserisco il termine, ripeto i termini non sono compl completi per ora mi inserisco un termine su cui voglio fare la segnalazione vado sulla mappa in cui o clicco sulla mappa direttamente o metto l'indirizzo via Garibaldi 32, quello che sarà dico qual è il problema, posso anche scrivere alcune parole, non è soltanto problemi fissati dopodiché eh, segna, mando la segnalazione quindi dovrebbe essere semplice tuttavia appunto visto che l'utenza eh, è varia e ognuno ha diversi approcci questa è la ragione che ci ha portato a farlo e eh, cercare di capire come migliorarlo insieme Ecco, quanto tempo ah, hanno i cittadini ecco, per poter rispondere a questionario? Questa era la, la, la, la cosa che ho dimenticato, ha ragione, grazie, Il fino al 20 di novembre, quindi c'è tempo un mese, è stato lanciato ieri, fino al 20 di novembre c'è tempo per poterci dare suggerimenti per migliorare. E è come, come si accede alla nuova interfaccia? Esatto, si va sul portale Comune Roma It, eh, da lì ci si può accedere o con il sistema pubblico di identità digitale oppure se uno è già accreditato altrimenti sul portale o se no ci si accredita, c'è una procedura di accredito sul portale in cui uno può registrarsi, dire chi è, perché, si accede e dopodiché eh, dice la sua. Se invece c'è già l'accredito sul portale o speed.sistema pubblico di identità digitale può farlo già. Altra novità nel Comune di Roma è la, il piano di transizione che è stato avviato verso il software libero questo è un argomento sì. molto importante, magari non tutti sono a conoscenza eh, del software libero quindi prima di entrare nel merito le chiedo proprio eh, Assessora, di spiegare a beneficio di tutti i nostri radioascoltatori cos'è il software libero, quali sono le sue principali sì. caratteristiche Volentieri, intanto spesso si confonde tra libero e gratis Libero significa semplicemente che la licenza di utilizzo mi permette di fare cose che una licenza di software non libero non mi permette. Ovvero, quando io compro un software, normalmente lo posso usare, ma ho una licenza d'uso in cui intanto non vedo che come è scritto, vedo è solo la macchina che riceve un codice che interpreta, ma è un codice interpretabile da una macchina e non da un umano. E soprattutto non ci posso fare niente altro che non utilizzarlo ai sensi della, della licenza mentre una licenza di software libero mi permette di modificarlo leggere, sapere cosa fa cambiarlo a mia immagine somigliante e ridarlo a terzi quindi diventa molto più visto eh, che stiamo parlando di soldi pubblici nel momento in cui acquisisco un software con licenza libera poi lo posso anche dare a un altro comune che ne, ne farà quello che, che crede, quindi diventa anche un modo alla lunga di risparmiare ma in prima battuta di essere liberi di gestirsi il proprio software senza avere sempre comunque bisogno del fornitore, perché vedendo come è fatto ci posso mettere le mani dentro. Chiaro che devo essere capace di farlo, però questa è la base, diciamo, macroscopicamente parlando, è solo una differenza di licenza. Con software libero lo posso leggere, riutilizzare, dare aperti, modificare, col software proprietario lo posso solo usare io in base alla licenza. Ecco, il Comune di Roma in, eh, quali sono i tempi e le modalità previste per questa transizione e quali sono proprio i benefici che porterà l'amministrazione comunale della nostra città questa transizione sì, eh, il primo passo l'abbiamo fatto a ottobre l'anno scorso con la delibera di indirizzo in cui abbiamo dato un primo indirizzo appunto dicendo d'ora in avanti sarebbe opportuno che eh, il Comune di Roma quando acquisisce software valutasse la possibilità di acquisirlo con licenza di software libero proprio per garantire alcuni diritti in cui adesso andiamo avanti. Altri tempi, all'inizio del 2017 abbiamo iniziato con un'analisi del software che abbiamo in casa per capire eh, quante licenze appunto già qualcuna libera c'è e quante no, con, definendo un, un cammino, una strada verso la, la transizione. Non è una cosa che si fa in un giorno, neanche in un mese e probabilmente neanche in un anno salvo per alcune piccole eccezioni che possono essere semplici, come per esempio nel caso di, eh, di Office. Office eh, lo usano più o meno tutti no? per scrivere testi, fare conti, eh, fare presentazioni. Esistono soluzioni di software libero come LibreOffice, il nome lo dice da solo, che è scaricabile gratuitamente, ma soprattutto è sotto licenza libera, quindi posso cambiarlo, utilizzarlo come preferisco. L'abbiamo già installato in ottobre già su 800 postazioni e questo è già un pochino più facile farlo. Poi ovviamente dovremmo fare anche un po' di formazione più per la cultura del software libero, per far crescere la cultura del software libero e visto che i dipendenti di Roma, seppur non sufficienti, sono tanti, abbiamo comunque fatto una... Una, una chiamata a, a, agli innovatori del Comune di Roma, essendo tanti sono sicura che ce ne saranno decine di, di, di dipendenti pubblici che avranno voglia di mettersi a disposizione per condividere le proprie competenze, magari per imparare anche a insegnare ai propri colleghi se noi riusciamo ad avere un paio di persone esperte per ogni dipartimento per ogni servizio, per ogni settore questi potranno essere i, i formatori da formare in maniera che poi riescano a supportare i propri colleghi abbiamo trovato dei dati faticosi di 20 milioni di euro che si spendono sono solo su sei fornitori questa è una delle ratio per cui vorremmo anche adottare soluzioni libere e sei fornitori che lavorano, lavorano bene e quant'altro tuttavia sono, ehm, ci, ci, ci incatenano un pochino alle loro soluzioni mentre il software libero ci garantisce di essere un pochino più liberi e fare noi le nostre scelte. Quindi di non essere, è una brutta parola, ma passate ma ricattabili dal fornitore che invece dice si fa così perché lo dico io e costa tot. Ci piacerebbe poter scegliere, eh, a prescindere dalla, da che cosa chiede il fornitore, ma quelli che da, partire dai desiderata dalle necessità dell'amministrazione. Io ringrazio per aver presentato queste importanti novità ai nostri microfoni d'assessora a Roma Semplice, Flavia Marzano, che ringrazio appunto per essere intervenuta qui su Radio Roma Capitale e a cui auguro buon fine settimana. Grazie a voi e buon lavoro, grazie davvero, buona giornata.